Buongiorno a tutti, allora io mi chiamo Monica Gobbato, sono un avvocato, ma sono un avvocato un po' particolare, infatti più che avvocato mi definisco un Data Protection Officer, perché come voi sapete in moltissimi casi ormai il Data Protection Officer è obbligatorio, quindi io sono un Data Protection Officer di una serie di aziende e quindi mi occupo di tutte le problematiche privacy e non solo, anche termini e condizioni legali del sito eccetera e ehm, curo eh, queste, queste parti per conto di alcune società. Allora, io eh, sono anche presidente di un'associazione che si chiama Privacy Academy, è un'associazione ehm, che riunisce un po' tutti i miei allievi, perché io insegno anche tanto in giro per l'Italia, e eh, riunisce tutti i miei allievi che sono appunto persone che hanno fatto dei corsi anche da 180 ore per privacy officer eccetera e oltre a loro ovviamente ci sono anche altri studiosi, persone che comunque vogliono approfondire il tema io mi rendo conto che il tema privacy è un po' inquietante quindi partiamo dal presupposto che lo so lo so ma so anche come postulato che ehm, il digitale non può esistere senza privacy quindi, cioè, quindi fatevene una ragione ci tocca Ora però c'è una bella notizia ed è il motivo per cui ho voluto beh, parlare di questo in questo evento che abbiamo la possibilità perché c'è un articolo 40 del GDPR abbiamo una possibilità di fare dei codici di condotta cosa vuol dire? Fare dei codici che vadano a ehm, regolamentare delle parti speciali della vita e, e dell'impresa ovviamente parte speciale è sicuramente tutto quello che è il digital marketing quindi l'idea io vorrei presentare un codice di condotta sul digital marketing, per cui mi piacerebbe che, adesso io vi farò un po' una carellata di quelli che sono gli adempimenti, le cose basilari, io immagino che voi avete fatto già tutto se avete studiato la qualunque, però vi darò qualche, qualche pillola che vi può servire, però mi piacerebbe che alla fine di questa giornata, eh, quando ve la sentite, io tanto sono su tutti i social, Instagram, sono persino su TikTok, mi trovate ovunque, mi diceste il problema principale nella privacy ce l'ho con questo argomento che può essere il cookie, la newsletter, quello che è, perché io vorrei contattare un'associazione di categoria del marketing digitale e cercare di portare avanti questo codice di condotta, quindi quando capisco le cose che più danno fastidio magari riesco a farlo meglio, ecco questo è il senso. Nel quindi vi chiederei eh, su Insta dove vi pare di scrivermi e dirmi guarda questa roba qua che proprio mi fa andare in bestia o non riesco a metterla a punto è la cookie policy per esempio, piuttosto che quello o quell'altro, no? oppure a a avere i consensi, oppure a fare una bella campagna mail, quello o quell'altro, quindi insomma da capire quante eh, cose negative riuscite a, eh, a voler veder migliorate, perché si può fare, si può fare. abbiamo questa grande possibilità di costruirci um, delle regole che siano efficaci nel nostro mondo, quindi è permesso a tutti i mondi di andare a ricostruire le regole che ovviamente devono essere in linea con il GDPR, ma che siano tagliate su misura. E quindi questo mi piacerebbe moltissimo portarlo a casa, ci vorrà un annetto da quando si parte, ma anche meno, dipende da quanto siamo bravi poi a farci riconoscere dal garante. Venendo alle questioni, allora come vi dicevo DPO lo sapete tutti, il DPO è una figura come sono io, che è obbligatoria e che eh, è obbligatoria dove? Nel pubblico, è obbligatoria eh, per chi fa marketing, quindi marketing online, per cui è obbligatoria quando c'è una grande profilazione, voi sapete cos'è la profilazione immagino, la profilazione è quel quella personalizzazione che andiamo a fare, quindi per riconoscere meglio i gusti del nostro utente, al fine di vendergli le cose eh, più tagliate su misura possibile. La propilazione è una gran bella cosa, si può fare, però si può fare solo con il consenso. E quindi eh, dobbiamo capire come e quando è meglio chiederlo. Allora, io quello che vorrei eh, che, che mi piacerebbe insomma vedere, crescere, perché vedo che ce ne sono sempre troppo pochi. E ho sentito anche prima l'intervento eh, del simpaticissimo, non ricordo, comunque il sito, eh, quello della mappa del vivere eh, vicini sicuri, no? Che diceva l'avvocato "Ma ha bloccato tutto, ecco, l'avvocato non ha bloccato tutto è una brutta roba, cioè l'avvocato non deve bloccare tutto, l'avvocato deve aiutare a trovare la soluzione, perlomeno in questo ambito, no? E quindi uno non deve avvicinarsi con paura, ma cercare quelle persone che sanno aiutare a fare le cose nel modo più efficace, efficiente e smart possibile. Vi faccio un esempio. Le informative adesso si possono fare anche a disegni. Quindi io per esempio ne ho vista una bellissima, io le sto facendo da un po', eh, le uso. Una che mi è piaciuta molto, però non l'ho fatta io a dire la verità, è quella della Campari. Se voi andate nel sito della Campari, vedete un'informativa disegnata, fatta benissimo, con tutte le spiegazioni, dove vanno i tuoi dati, cosa fanno, a che li trasferiamo, a chi li comunichiamo e bla bla bla. Ecco, queste cose si possono fare e sono anche gradevoli, sono carine, cioè sono tutte delle cose che eh, se eh, utilizzate al modo giusto, al momento giusto, che si aprono al momento giusto, anche lì è una questione di tecnicismi, facciamole aprire al momento giusto, non lasciamo... Che il polpettone da 20 pagine venga eh, aperto con eh, fastidio dall'utente, ma cerchiamo, e qui parlo lato tecnico, di proporlo quando serve e quando serve di proporlo in modo carino, in modo smart, in modo colorato, in modo che non sia un appesantimento, però anche lì si possono fare altre cose, si può riassumere di più e quant'altro. Oltre all'informativa e ai consensi, io vi ricordo, eh, sicuramente lo sapete a memoria, però ve lo dico lo stesso, il consenso non va chiesto sempre, sarebbe sbagliatissimo. Il consenso si chiede solo quando si fanno delle attività tipo di marketing, è un consenso, si fanno eh, profilazione, è un altro consenso, quindi io devo andarla a chiederlo a parte, oppure facciamo una comunicazione a terzi. Uh, in generale eviterei comunicazioni a terzi a fini di profilazione conto terzi perché lì è un doppio giro che tutto sommato non ci interessa perché a meno che noi non vogliamo vendere la nostra banca dati per far fare profilazione conto terzi allora chiaramente lo dobbiamo dire ma se non facciamo questo non andrei direi semplicemente consenso alla comunicazione a terzi e poi c'è la newsletter che sta da un'altra parte ancora quindi attenzione che i consensi servono per quelle cose lì. Tutto quello che è esecuzione del servizio, esecuzione del contratto, adempimento di legge, non serve nessun consenso. È sufficiente la mia informativa fatta carina e ho risolto il problema. Poi cosa c'è ancora di molto eh, complicato e che secondo me non è stato tanto eh, compreso nel GDPR? La valutazione d'impatto. La valutazione d'impatto è una valutazione dei rischi di quello che ehm, può succedere qualora qualcosa vada storto, o comunque non... dobbiamo cercare di considerare tutte le conseguenze del nostro trattamento. Quando si fa la valutazione d'impatto? La valutazione di impatto si fa prima che cominci il trattamento. Quindi uno deve organizzarsi, se io per esempio inizio un'applicazione nuova, inizio un sito nuovo, Prima di metterlo online devo fare questa valutazione d'impatto e capire che cosa eh, come progettarla, trovare le soluzioni. Anche lì non avete bisogno di un avvocato, ve la potete fare da soli, chiaramente però dovete capire come si fa. E quindi io vi suggerisco, perché come ripeto, eh, questa privacy ce la troveremo davanti sempre di più, cioè non è che diminuisce, aumenta. Tanto vale farci i conti subito e cercare chi un pochino, uh, insomma, ne fa, io la faccio da 25 anni, cioè da quando è uscita la prima legge, la direttiva, quindi... ma come me e poi anche altri colleghi, per carità, però quelli che effettivamente frequentano altri ambienti, che non siano i soli i, i legali, infatti io sono qua, non siamo tanti, cioè gli avvocati se la cantano e se la contano un po' tra di loro, ecco. Io invece, oh, ma questo un po' per passione perché sono fatta così, Uh, vado a frequentare gli ambienti degli altri frequentando gli ambienti degli altri però mi vengono, mi si accendono delle lampadine, cioè mi rendo con per esempio l'estate scorsa ho fatto la settimana la Summer School del Web Marketing Festival che è una scuola per chi chiaramente vuol fare digital marketing io non è che volessi capire tutto, però certi meccanismi li volevo capire ecco, frequentare gli ambienti degli altri aiuta ehm, aiuta e per, mi permette di eh, capirvi un pochettino di più per cui sulla questione codice di condotta veramente eh, se anche conoscete delle associazioni che possono essere interessate ad aiutare la mia a portare avanti un codice di condotta ben fatto che riguardi le problematiche del marketing digitale io sono ben lieta di potervi aiutare perché voglio portare a casa questo codice di condotta siccome <coughs> dubito che i miei colleghi o comunque non è sicuramente uno tra quelli più perseguiti cioè stanno seguendo altre cose no? la centrale rischi, il giornalismo il diritto di cronaca, al altri ambienti che sono forse eh, interessanti per molti sul marketing digitale da quello che vedo in giro il livello è molto basso e quindi il bisogno c'è tornando al facciamo una cosa quando c'è il bisogno, il bisogno c'è per cui questo codice di condotta secondo me Sarebbe una cosa molto interessante. Ovviamente nel codice poi bisogna scrivere tutto, quindi dell'informativa, della valutazione di impatto, dei consensi, delle misure di sicurezza. Bisogna prevedere tutti i vari punti e qualora decidiamo di fare qualche cosa, poi si fanno delle bozze, si, si vedono insieme e si portano al garante per arrivare all'approvazione finale. Quando arriviamo all'approvazione finale avremo un codice dove il soggetto dice io mi adeguo a questo codice, ovviamente deve seguirne le regole, e a quel punto se effettivamente sa seguire quelle regole probabilmente sarà eh, considerato un buon eh, fornitore cioè sarà considerato più efficace rispetto ad altri eh, che cos'altro vi posso dire? Il, um, sulla DPA in realtà vi ho già detto il, non so quanti di voi hanno mai affrontato una DPA una DPA è la valutazione d'impatto, eh, quella che vi dicevo il, il DPO invece è la figura, e la figura come la mia e che quindi eh, spesso e volentieri esiste, ecco una cosa che si può fare quando abbiamo a che fare con grosse società è verificare se hanno un DPO oppure no. Il fatto che non ce l'abbiano è un sinonimo di non compliance, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va, chiaramente soprattutto i siti di commercio elettronico, dovrebbero avere tutti, tutti dicono, dipende da quanti, da che numeri di profilazione hai, come avete capito la profilazione è collegata, al, è collegata a tanta roba, è collegata al DPO, è collegata alla DPA e quindi è un argomento che quando si fa in maniera spinta mh, bisogna avere un aiuto o, o meglio se non si ha un aiuto andare a fondo della materia. Ecco tra l'altro quello che vi volevo anche dire è che nell'ambito della mia associazione noi facciamo dei corsi in questo periodo prevalentemente online eh, per diventare DPO che sono semplicemente eh, mh, gratuiti per chi, per chi è socio. E con questi si può pian pianino, ovviamente se uno parte da zero è un po' più difficile, lo dico perché in genere sono persone che hanno già un minimo di base, però forse ce l'avete anche voi. E quindi nel campo del digitale io vi consiglio vivamente... Eh, di studiare e di andare avanti con queste problematiche perché sono veramente utili io in realtà avrei già finito a meno che non vogliate eh, chiedermi qualcosa se c'è qualcosa di poco chiaro Uh, se c'è qualche problema già me lo volete illustrare magari io sono a caccia delle problematiche del digital marketing quindi voglio capirne di più per poterle risolvere Monica ti faccio subito uh, non è questo a quest'ora certo. non, non sì, abbiamo qui la costruzione del codice di condotta privacy certo. del digital marketing però una cosa che ti volevo chiedere era questa eh, questo, questo codice di condotta è un qualcosa che eh, è equiparabile alle vecchie linee guida in materia di contrasto allo spam, quelle del 2013 che erano uscite e che andavano a completare poi la vecchia legge, la 196? Allora, le linee guida sono un documento emanato direttamente dal garante, mentre il codice di condotta viene emanato dall'associazione che lo porta al garante. Quindi non, non è di provenienza? Un documento riconosciuto riconosciuto, riconosciuto autorizzato, autorizzato, autorizzato dal garante alla, e aderendo a quello, si viene in qualche modo esatto. Sempre sperando che la Corte di Giustizia non dica dopo qualche anno non ce ne frega un cazzo, come è fatto con quelli. non so, con il privacy Shield. Ah, vabbè, ma lì, lì è un'altra cosa ancora. Lì abbiamo un accordo, un accordo bilaterale tra stati, hanno trovato la magagna, e certo, la Corte di giustizia ha detto: c'è questo okay. problema che è stato sollevato da alcuni.' e Quindi non se ne fa niente. In realtà, anche lì però ci sono le soluzioni, quindi se non va bene quello va no, bene no. un sacco d'altra roba. Indubbiamente sì, ecco. sì, le soluzioni però ci sì, sono. Però il, eh. okay, il concetto è quello: il concetto è quello simile, però non proviene da Simile, direttamente, ma non proviene da. Non, non proviene, ma viene autorizzato. Okay. E questo, poi, eh, però, è molto bello perché vuol dire che l'autorizzazione che lo spinge, eh, insomma, poi ha un bel ritorno. Certo, per certo. questo dico io lo voglio fare come privacy academy, ma unitamente a un'associazione che si occupa di queste cose in modo da essere più credibili perché se lo faccio solo io. Dicono, tu che ne sai di digital marketing alla fine, per quanto puoi aver fatto consulenza e tutto qua. E quindi, insomma, volevo eh, sollevare qualche curiosità. Eh. No, no, non apriamo. se cominciamo a parlare di UBENDA si apre un bagno di eh. sangue qui, eh. Sì, no, guardi, le, le posso dire che appunto anch'io trovo un sacco di pasticci, Capisco la logica, è anche una bella logica e in quello sono anche bravini, però, però bisogna appunto personalizzare, fare le cose per bene, insomma, eh, bisogna fidarsi a gente che, che, che lo sa fare e non credete che costi, chissà quali cifre indecenti, tutto sommato, per cui, mh, insomma, ecco, non, non voglio essere cattiva, no. <ride> grazie. <ride>